Ciao a tutti, oggi prepareremo la ciambella ricotta e nutella, il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono uova, zucchero, burro, ricotta, farina, cacao amaro, fegola di patate, vanillina, lievito per dolci vanigliato, latte, nutella e granella di nocciole. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e le uova. E Le facciamo montare per 10 minuti, 37 gradi, velocità 4 senza misurino. Aggiungiamo il burro che deve essere fuso, la ricotta ed amalgamiamo per 20 secondi a velocità 4. aggiungiamo la vanillina, la farina, il latte, il cacao amaro, la fecola di patate, il lievito e facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 5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 e decoriamola con nutella e granella di nocciole. Ciambella, ricotta e nutella. Grazie e alla prossima ricetta.